Oggi al Consiglio regionale in Abruzzo per firmare un accordo di reti europee, ma cosa cambia per l'emittenza locale? Beh, ci sarà una capacità dopo questa firma di avere una, un approccio più sinergico, i cittadini alle questioni europee, dunque, di avere una capacità di eh, conoscere o di sfruttare le sinergie che ci possono essere nel territorio, tra le varie istituzioni, le Camere di commercio, l'università, la Regione. Dunque, laddove ci sono delle domande riguardanti l'Europa, laddove ci sono necessità di conoscenza riguardo all'Europa, questi centri possono aiutarsi tra di loro e dare un servizio ancora più rafforzato al cittadino. Filippo Lucci, il Consorzio Punto Europa, protagonista di questo accordo tra reti televisive, c'è l'Europa, c'è la regione, ci sono le emittenti e le camere di commercio, spieghi ai cittadini in maniera semplice cosa cambia? Per loro cosa cambia per le reti delle Ecco ci sono tantissime opportunità, tantissime occasioni che arrivano dall'Europa ma non eh, i cittadini, i portatori di interessi. le istituzioni non le conos conoscono fino in fondo. Ecco ci siamo messi insieme in una rete di reti europee che lavorano per l'Abruzzo e lavorano a contatto con le istituzioni europee per farle conoscere sempre di più e meglio per condividere le migliori pratiche e per indirizzare bene le risorse. Oggi comunicare non vuol dire soltanto e solo informare i cittadini ma sempre di più crescita, lavoro, trasparenza, capacità di fare innovazione, Ecco questo sforzo eh, informativo va eh, fatto anche e soprattutto dall'emittenza locale, dai soggetti che fanno informazione facendo sì che l'Europa non sia un soggetto astratto eh, poco riconosciuto, poco credibile ma che sia un'istituzione forte, eh, vicina ai cittadini e sempre più concreta.